Salve, popolo dell'internet e benvenuti a Finte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Salve! Oggi abbiamo qui con noi il nostro amico Michele, e sto vedendo una cosa un po' strana, particolare. Oggi non abbiamo la nostra solita. Birra. Sì, in effetti, oggi non abbiamo la, la nostra, nostra solita birra. Purtroppo dovete sapere che il nostro mastro birraio di fiducia è ammalato, quindi non ha potuto aprire il negozio, quindi sono passato dal primo che mi è capitato e mi ha offerto questa birra, la Menabrea, che tra l'altro ho scoperto essere buona, ha un gran bel sapore eh sì, no, in realtà non è la prima volta che la bevo anch'io cioè, a questo punto io direi che, visto che stiamo bevendo questo nuovo tipo di raccontiamo la sua storia raccontiamo la storia del fondatore, io non so come si chiama il fondatore si chiama Giuseppe Menabrea ma questo è un Giuseppe originale tanto quanto può esserlo una cinesata e noi scopriremo presto perché questo nome è abbastanza farlocco. Quindi già sento la gola 6. Grazie. Diciamo salute la... ai nostri amici e tuffiamoci nella nostra finta di questa sera. <tipo> Questa storia inizia nel Regno di Sardegna, siamo per l'appunto nell'Ottocento, quindi la storia passava da lì la storia mm, italiana, sì. sia quella grande che, che quella, quella piccola, quella piccola delle nostre birre, in questo sì. caso. Ricordiamo la nostra primissima puntata di Giovanni Peroni, anche lui iniziò nel Regno di Sardegna. Però loro hanno iniziato un po'. i menabri hanno iniziato un poco prima, giusto? Sì, siamo nel sì. 1837. Esatto, anche se sulla birra segnano 1846, in verità hanno cominciato a produrla nel 1837 ad Aosta. Vi dicevo che il nome Giuseppe suona un po' farlocco perché? Perché Giuseppe in verità si chiama Jean-Joseph Menabreas, era un membro della comunità germanofona dei Valser che abitavano nella zona tra Aosta e i Monti Francesi. il nome ha anche origini francesi, a quanto pare. In verità, no, la comunità è germanofona, però ovviamente loro erano stati istruiti nella lingua e nella cultura francese. Quindi, già qui cominciamo a capire come la Menabreas sia una birra italiana per caso, in verità. I suoi fondatori eh, parlavano tedesco, erano stati istruiti secondo la cultura francese, e in seguito scelsero di diventare italiani. Io, però, qui vedo 1846: è esatto. successo qualcosa? Sì, non anzitutto non la birra Menabrea, prima di quella data, si chiamava Birra Zimmermann, mm. perché c'era il socio fondatore della birra che era Anton Zimmermann, un altro valzer per inciso, che iniziarono, come dicevo prima, a produrre la birra ad Aosta. Successe poi che verso il 1846, costoro, entrarono in società con due fratelli originari di Biella, i fratelli Caraccio, che gestivano un caffè in quella città. Stabilirono una, eh, con, <ride> sì. Stabilirono una partnership con questi fratelli Caraccio e decisero di aprire una loro birreria che solo nel 1857 venne completamente affidata ai nostri due walser. Intanto arriva l'estate del 1860, Cavour e Garibaldi cominciano a fare l'opera del risorgimento italiano, non solo loro, cioè, ma diciamo che la storia con la S maiuscola comincia a prendere il sopravvento. Ma noi parliamo, continuiamo a parlare della storia con la S minuscola, ovvero di quello che succede ai Menabria in, in questo periodo. O meglio, ai nostri due valser, sì. Anton e Jean Joseph, e proprio in questo periodo decidono di italianizzarsi, di cambiare i loro nomi. Ovviamente il povero Anton Zimmerman non poteva sperare di farla franca, il suo cognome tradiva, discendenze discendenza È è, è? è proprio un trucco dicendo esatto. così. E quindi si dovete accontentare di chiamarsi Antonio Zimmerman. Invece il nostro Jean Joseph, come vi dicevo, ebbe una gran bella pensata e si è formato un'identità così... Uh, veritiera così, per... italiana, così italiana che io ho faticato a credere non fosse italiano prima ero convinto avrei spergiurato che fosse un italiano doc ma io non di divenne Giuseppe di... Menabrea mi, stavi... mi sono ricordato di un altro Menabrea omonimo generale piemontese Luigi, Luigi Menabrea anche interessante ne parleremo in un'altra oh, pista sì assolutamente però, però stavo pensando ma non è che saranno parenti no, però no. poi tu l'avrei sentito... creduto anche eh. io ma no non erano parenti quindi se cercate Menabrea Luigi e Giuseppe non sono imparentati. Detto questo, la birra fino a quel momento si era chiamata birra Zimmerman. E ancora continuerà a chiamarsi birra Zimmerman? No, nel 1872 l'ormai settantenne Antonio Zimmerman decide che uh, uh, ormai a una certa età si vuole ritirare se pensione. Se, se voleva mi... andare in pensione, diciamo. <ride> E quindi che succede? Che nel 72 la, eh, la società passa ad Giuseppe e ai suoi figli diventando finalmente birra menabrea Giuseppe e figli. Tra l'altro c'è una curiosità sul nome dei figli che si chiamavano Carlo ed Alberto. Mm. E oggi ho visto una, una un velato omaggio alla dinastia d'Avignone. Ma si sì, Carlo Alberto, Carl sì, Bell. ci sta, ci sta. E arriva l'annus horribilis per i Menabrea, il 1880. il orribilis, horribilis, no No, il sì, biennus, però il 1880 è più, diciamo, è più brutto. Perché perché nell'80 muore uno dei figli di Giuseppe Alberto, che lo seguirà nella tomba, tra l'altro, l'anno successivo. Appunto, ecco perché ho detto il biennius orribili. sa che spiga. ogni <ride> <ride> caso Però, c'è, cioè, ci sono le cose brutte e le cose belle. Spiega. Rimane, rimane alla, al timone dell'azienda il figlio Carlo mm -hmm. in Abrea, e praticamente lui rivolge già un'attenzione ai mercati esteri, per così dire produceva all'epoca, che era un lusso per l'epoca, diciamo così, uh -huh. uh, due tipi di birre, una bionda Pilsner, destino. che era quella che si vedeva più in Italia, sì, in e poi c'era una bella birra scura che era destinata anche al mercato estero, all'uso bavarese, una bella, una bella bionda scura mm, di quelle buona. ignoranti, e che praticamente alla fine cioè, portava... Portava l'attenzione dei Menabria anche verso i mercati esteri, una rarità rispetto agli sì, altri imprenditori per, italiani. Le, per le aziende. Brassicole dell'ottocento italiano non. Era una, era una vera rarità Che poi tra l'altro entrambe le tipologie di birra Avevano un fan di primordine Niente poco di meno che Quintino Sella Tra l'altro nella putto panamastica Di tutte le nostre città italiane è, e, con... e ovunque Per chi non lo sapesse è stato Il un ministro delle finanze del giovane regno d'Italia Giusto così per sì. specificarlo In ogni caso Carlo Mica rimase da solo alla guida dell'azienda no. Fece subentrare i suoi cognati rimane tutti in famiglia, ecco. Sì. Questa è una cosa molto italiana, devo dire Menabria, quello di Menabrea, quella di di rimanere la in famiglia, famiglia. <ride> la famiglia! Tra l'altro, il buon Quintino Sella amava talmente tanto queste birre, che nel 1882 riuscì a convincere il re Umberto I di Savoia a concedere al buon Carlo Menabrea la um, come si chiama? La Una onorificenza. Onorific è il titolo onorifico di cavaliere della corona d'Italia. Vedi com com come è impreciso. Come è impreciso, che te lo dico a fare. Però le sfighe per i nostri Menabria continuano. Tre anni dopo la concessione di questa onorificenza, anche Carlo oh, muore. Madonna mia, che cos'è? Eh. Però scusa, Carlo è morto. Alberto è morto. Giuseppe è morto. Chissà sì. che Menabria Ah, che non più si battendo, e invece no, invece è, andata no? è andata avanti grazie alla moglie di Carlo. Eugenia, squindo, che poi si fece aiutare dal fratello Pietro. Tra parentesi, anche loro erano della comunità Valser quindi, quindi rimasti... se, sempre rock di Valzer. Eh. Esatto, e non crederesti mai quanto i legami di famiglia rientrino prepotentemente successivamente. Ma perché? Infatti, quando poi anche la buona Eugenia eh, diciamo ci lascia le penne subentrano nella gestione dell'azienda tali Agostino Antoniotti ed Emilio Teddy quest'ultimo, caramba che sorpresa era il nipote di Antonio Zimmerman. Madonna mia eh, siamo ritornati all'inizio oh, per sottolineare ah. meglio come erano stretti questi legami, sai perché era diventato lui il, diciamo, il nuovo, uno dei nuovi dirigenti? Ah. perché aveva sposato una delle tre figlie di Eugenia Squindo Beautiful, infatti, ah no. cioè, parte. quindi aspetta, se aveva sposato una delle tre figlie di Eugenia Swindo era anche il genero di, di Carlo oh. Menapria. Sì, è un po' tutto un giro. Ma che giro assurdo è? Vabbè, comunque andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Mi risulta che nel 1900 loro ricevettero un importante premio, soprattutto per la loro birra scura. Sì, Quindi... sì, alla Esposizione Universale di Parigi ricevettero un Grand Prix, che all'epoca era uno dei massimi riconoscimenti che si potevano avere. Poi, sempre grazie alla loro birra scura al bavarese, vinsero molti altri premi a Digione, a Ghenta, a Monaco di Baviera. Insomma, hanno fatto incetta di onorificenza sì, e di odio. i Oscar se li sono presi, eh. Esattamente. A... Eh, in effetti, cioè, comunque, io è la prima volta forse che la bevo, non mi è mai capitato, mm -hmm. e eh, mi rendo conto che la Menabrena mi sembra una buona birra. Almeno se torna il mio gusto. Comunque, diciamo che. Qui si conclude la storia della famiglia che ha dato il nome al marchio di questa birra, i Menabrea. Mi sarebbe piaciuto potervi consigliare qualche bel libro per approfondire il tema, ma ahimè, la Menabrea è più conosciuta all'estero che non in Italia. Sì, infatti, nonno. E è quindi. Cioè, ce ne siamo resi conto dalla, dalla panoramica che ci hai fatto. Che una famiglia molto borderline. È, sì, diciamo così, fra, siamo fra Italia, Germania, Francia, è molto. Molto europea. europea hm? Molto europea, molto europeizzata, quasi cioè, riflette lo spirito che ci dovrebbe essere oggi nell'Europa. Ma non divaghiamo. Sì, Comunque se volete approfondire la storia di Menabria fino ai giorni nostri, io vi metto sì. qui nelle informazioni un link di un blog in inglese, però quindi dovete fare un po' di pratica con la lingua, che riporta molto fedelmente tutta la storia della birra Menabria dalle origini, per l'appunto fino ai giorni nostri. Detto questo, il tempo è tiranno e quindi dobbiamo chiudere qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo alla prossima. salutiamo alla prossima, alla prossima pinta.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 Oh uh -huh.